dirà proprio il tema psicologa nel senso non nell'individuazione della patologia ma una psicologa del lavoro no? esatto. nel senso, o meglio faccio entrambi proprio perché forse questa è la cosa utile soprattutto in questo ambito cioè il lavoro con la persona e il lavoro con l'organizzazione perché poi l'azienda ma la famiglia è la prima forma di organizzazione Ora vi dico un'immagine, avete visto penso tutti, l'immagine dell'inconscio, del conscio, l'iceberg, no? Il 90% è inconscio, quella piccola parte è conscia. E pensate che la parte che ci conduce nel nostro agire è quella del rimosso, dell'inconscio, ma non solo nell'individuo, ancora di più in, una, in un complesso di persone, quindi nella famiglia. Per rimosso si intende tutte le memorie, le emozioni, e eh, il vissuto dell'intera famiglia, che non è solo la famiglia attuale, ma è una tradizione familiare. Io collaboro con nostro lavoro, che la, eh, vedo anche i pazienti lì nella sede dell'Associazione delle Agenzie Interinali e oggi stiamo facendo tante valutazioni su come cambia il lavoro. Il dramma di ciò che qui stiamo portando o di ciò che sta rendendo particolarmente difficile il passaggio generazionale oggi è che il gas generazionale è molto grande cioè fra padre e figlio c'è un gap di stile lavorativo che fino a qualche generazione fa si poteva diluire in circa 3-4 generazioni un cambiamento fattivo dello stile di lavoro di un'azienda o anche nella costruzione oggi da padre a figlio semplicemente la costituzione, circa ogni 5 anni lo stile lavorativo cambia oggi cioè, giù si diceva che stiamo facendo una valutazione da 15 anni, del 40% dell'azienda aziende eccetera, ma noi da 15 anni non sappiamo che cosa succederà nel mondo del lavoro. Quando faccio le formazioni sulle soft skills a livello manageriale, la soft skills principale che andiamo a sviluppare è la cioè la capacità. Penso che qui, no, se sono imprenditori eccetera, vedete che il lavoratore più utile è quello capace di adattarsi. Che se c'è da fare più cose diversamente mi è più utile, piuttosto che quello iper specializzato. L'irrigidimento oggi è un ostacolo incredibile al cambiamento del lavoro, alla liquidità del lavoro. Siamo arrivati alla società liquida di BAM. Questo adesso io eh, Nel senso, tuttavia, che cosa accade? Se il lavoro è liquido e muta molto di più, chi porta lo scettro, l'imprenditore, si irrigidisce maggiormente perché è più, um, si sente più incapace di affrontarlo o meglio lo spaventa di più. E allora va in protezione, quando va in protezione il capofamiglia fa scelte eh, di protezione non rischiose, ovviamente il rischio io lo intraprendo quando ho una base abbastanza sicura. Il gap con il figlio, che è tanto grande, che ad esempio vuole utilizzare i social per comunicare la sua azienda, e il padre, per, no? non lo so, a me capita molto spesso che il figlio insiste moltissimo nell'investire nella comunicazione del prodotto, perché oggi è tanto, no? e il padre che dice, no, tutta una cavolata, perché quello che conta è la qualità, eccetera. Questa è uno dei gap che noto di più a livello delle aziende. Come si, come si mette insieme questo? Bisogna arrivare, questo adesso ve la spiego, a un concetto, a me piace raccontarlo quando parlo con le famiglie, bisogna tornare a un concetto un po' greco, una famiglia è un cosmo, cosmo in greco significa complessità, ma è un termine che ha anche una valenza estetica, perché significa un'armonia che si mantiene, che riesce a resistere nella sua diversità. I latini hanno introdotto il termine universo, che è verso l'uno, che ha già di per sé un riduzionismo e che a cui noi siamo portati, perché se noi vediamo, noi cerchiamo sempre di concentrare no, le cose, il passaggio, individuare una persona. Il lavoro che si deve fare oggi, proprio per il cambiamento grande a cui stiamo assistendo, è rieducarci a mantenere la complessità. Cioè tutti possono essere utili nell'intervento, nel, nel passaggio, tutti, perché tutti i ruoli, le mogli sono fondamentali, le mogli dei figli, No? se voi immaginate soprattutto quando ci sono figli maschi che hanno mogli no? diverse che intervengono io parlo tantissimo con le mogli no? che non sono direttamente artefici dentro l'azienda ma lo sono la sera dopo cena quando si parla a casa e lì noi siamo molto bravi, molto persuasivi se i due fratelli possono andare d'accordo dopodiché c'è tutto contesto quando si parlava del padre che non delega, no? lì c'è un archetipo fondamentale che è l'uccisione del padre, si chiama in psicanalisi simbolicamente, cioè la durezza del padre può essere molto utile al figlio se riusciamo a inserirla in un contesto di conflittualità che non divide, che non disintegra, ma che integra, è fondamentale perché tanto più è tosto il padre, tanto più il figlio si deve esercitare a tenere botta e a superarlo, e tanto più avrà fatto questa fatica e tanto più sosterrà le altre conflittualità. Questo a livello simbolico significa riuscire a vincere il padre anche autoritario, però qui c'è un altro componente sempre sociale che viene a intervenire, che non è più contemplata questa uccisione del padre oggi perché oggi i figli, l'ereditarietà e la rigidità dei sistemi sociali si sta disintegrando, anche qui è tanto fluida, e quindi ci può essere un elemento della famiglia che non è il figlio, che ha interesse a proseguire, ma che non è il figlio, e quindi è quello magari anche con l'attitudine, ma che fa difficoltà ad di entrare, perché il figlio ha tutt'altri interessi, come spesso accade. Il lavoro più grande che... Eh, si fa eh, cercare di mantenere la complessità, di integrare le parti, cioè di non, la di non ridurre la conflittualità. Io non sono eh, l'imprenditore che litiga con il figlio perché non gli vuole passare l'azienda, io sono il padre e l'imprenditore preoccupato. Io non sono il figlio il cui padre non si fida, io sono un figlio che, deve, che ha, deve assumere una grande responsabilità, cioè rivedere i termini, questo è il lavoro che racconto un po' quello che vado a fare, è il lavoro che faccio io, rivedere eh, le definizioni, perché già quando le rivediamo atteniamo no? la, eh, la, il disagio, questo è un passaggio che racconto spesso soprattutto ai genitori per dire la tradizione, no? uno si fa forza l'imprenditore di quello che lui ha costruito, io ce l'ho fatta, quindi il mio metodo ha funzionato, come dicevo prima, il nostro cervello è plastico, cioè po è portato a mantenere le memorie che acquisisce, tanto più si è confermati. Quindi se io ho fatto una cosa ed ha funzionato, quella è giusta per me. Eh, tuttavia il nostro sistema non è in sospensione, cioè è, è un bias il concetto di tradizione. perché noi non stiamo fermi, o regrediamo o avanziamo. Questa è una cosa che solitamente quando dico ai padri un pochino <ride> si... Perché effettivamente non è possibile reiterare un evento, tanto più oggi. Oggi è proprio impossibile perché in, nella generazione successiva ha già cambiato tutto. Sign significa che se io tengo a mantenere, regredisco necessariamente. Se io riesco ad inserire, posso permettermi l'innovazione, che è di per sé rischiosa. È di per sé rischiosa, ma il margine di rischio, se io sono un imprenditore, lì tocco sempre orgoglio di un imprenditore, devo contemplarlo. Se io vado solo in remissione, sono un po' manipolativa, sorride, no, eh, sono, una, sono anche motivazionale ovviamente, nel senso il mio scopo è far immaginare le persone tutti gli elementi come appunto un cosmo e per cosmologia non si intende solo l'universo, il mondo, terra, ma pensiamo al sistema solare, sono una complessità che si muove in armonia con tante differenze. Il cuore è trovare l'armonia, come lo si fa con? Conoscendosi, che cosa mi disturba, in che cosa io sono forte, come ho portato, sapete c'è cioè una modalità, eh, io faccio la psicoterapeuta e si dice sempre che se noi dei nostri pazienti non desideriamo nulla, non li mettiamo sulla buona strada, se noi dei nostri figli non desideriamo nulla, non li nutriamo. Questo significa che se noi non diamo un input, noi genitori, a chi abbiamo davanti, come genitore ovviamente che, del figlio che deve ereditare la mia azienda, ma anche come genitore a prescindere, se io non gli do uno stimolo e un al desiderare, quindi anche a rischiare per ottenere quel desiderio, non lo esercito la vita. Questo è un elemento fondamentale che soprattutto oggi nel lavoro, soprattutto in questa quasi critica della, della realtà, no? del mondo. E rispiego sempre, crisi è un termine che viene da Crineo, cioè significa separare e qualcosa nasce solo se c'è un luogo vuoto, quando io separo creo un vuoto. Ciò che rimane insieme non può modificarsi, non può migliorare, i cambiamenti evolutivi avvengono sempre nella diversità, nella diversificazione da ogni te. Se non ci fosse stata la crisi, una crisi iniziale, non sarebbe stato il Big Bang, non sarebbe nata la vita. Perciò necessariamente ogni nuova nascita, ogni miglioramento deve nascere da, da una frattura, da una lacerazione, in un certo senso. Che deve essere però integrata e mantenuta in una complessità, in un'armonia. È stata breve, perché insomma a questo volevo no? fare, fare un po' il punto. Se avete domande, chiedete.